Grazie Presidente. Sì, ci troviamo eh, in realtà eh, all'interno eh, di eh, una serie di delibere relative al riconoscimento di libri fuori bilancio nell'ambito della sfera del contenzioso con, con il personale. Allora, ricordo che queste delibere sono già tutte passate in Commissione, hanno ottenuto ovviamente il parere della Commissione che nel, per la totalità delle delibere... È stato, è stato positivo e eh, questa eh, se non ricordo male dovrebbe essere l'ultima tranche di 49, eh, adesso eh, di preciso non so quante ne abbiamo approvate nei consigli numericamente o comunque sono un'ulteriore tranche di, quel, eh, diciamo di tutto quell'insieme di delibere che riguardano eh, sostanzialmente tutti i contenziosi relativi a posizioni contrattuali. Eh, o eventualmente al mh, riconoscimento di status eh, giuridico dal punto di vista del, eh, dei contenuti e di conseguenza un riconoscimento di eh, posizioni economiche che si, eh, ovviamente una volta riconosciuto lo, lo status e la validità della richiesta e del ricorso eh, richiedono da parte dell'amministrazione eh, un risarcimento nei confronti del, eh, del ricorrente. Ricordo che sono tutti debiti fuori bilancio eh, che derivano da eh, sentenze. Eh, tribunale del Lavoro prevalentemente e che quindi diciamo, eh, hanno avuto un ITER eh, che, ha portato, eh, che ha visto l'amministrazione soccombente rispetto a, ai ricorsi presentati dal, dai dipendenti o ex dipendenti di Roma Capitale che hanno diciamo, fatto delle richieste e fatto valere diciamo, delle, eh, delle istanze rispetto alla loro posizione eh, lavorativa nei confronti, confronti dell'ente. Quindi in realtà siamo assolutamente in continuità con le delibere già approvate la volta, volta scorsa, a fine sono tutte delibere eh, a firma del, dell'assessore De Santis e che eh, trovano ovviamente riscontro all'interno degli stanziamenti per passività potenziali su cui eh, ovviamente l'amministrazione eh, aveva già provveduto a mh, gestire e registrare eh, con le, i, i nuovi dispositivi finanziari le posizioni facenti riferimento al bilancio 2020-2022 eh, alcune di queste hanno richiesto la modifica perché come ricordiamo erano state già proposte nell'anno precedente ma con un dispositivo finanziario che andava, che andava aggiornato per cui in realtà ci troviamo a sanare una serie, una serie di posizioni rispetto ai debiti fuori bilancio sul contenzioso da, da, da lavoro e per diciamo, poi passare successivamente perché in commissione sono già pervenute alcune, alcune richieste a eh, debiti che riguardano anche eh, altra materia. Io credo di aver eh, terminato, Presidente, e questo mio intervento vale ovviamente per tutte le delibere oggi iscritte all'ordine eh, dei lavori, quindi non mi ripeterò ulteriormente per le prossime delibere. Grazie.